Parlo sempre di te, però poi se viene bene si registra, se non no. Allora, volevo sapere come faccio a ricordarmi dei sogni, però ricordi che io sono una plebea, quindi è per me un po' difficile ricordare dei sogni. È per i cosi horror, per avere che... le ispirazioni. Sì, che come faccio dei sogni horror abbastanza grandi. Devo ricordarmi, così forse... Così ci fai un libro. Un libro, libro forse esco a fare qualcosa. Ah. Allora, considera che ricordare i sogni in realtà non è che serve a granché. Non serve a nulla. Semmai quello che serve è svegliarti nei sogni. Capito? Che è diverso. Quello che però dici te si ottiene bene, sai come? Accedendo allo stato ipnagogico, che non è quando te sogni la notte normalmente, ma è lo stato prima, avviene sempre ogni notte lo stato ipnagogico, però scendendo poi si sogna e via. E' è quello stato che usavano i surrealisti, no? Per esempio, Salvador Dalí, Magritte, tutti i loro quadri l'hanno fatti in quello stato ipnagogico, capito? E considera, per esempio, da lì metteva, per esempio, eh, siccome poi sono documentate le cose, no? Lasciava un oggetto, tipo un cucchiaio, un oggetto rumoroso, sulla mano, si metteva al tavolo, chiudeva gli occhi e andava giù, giù, giù, no? Perché poi quando sprofondi, sprofondi, sprofondi, ti iniziano poi ad arrivare sì. delle immagini, no? Poi si Se si addormentava cioè... e no? quindi si andava in quello che sì, tu sì, chiami sì. sogno, sì, sì. quello cascava... Facendo rumore brava, facendo rumore, si svegliava, capito? E, e quello era un ottimo training per cosa per esplorare lo stato ipnagogico. E questi grandi artisti conoscevano bene lo stato ipnagogico, capito? Ma siccome poi se mi, se mi sveglio nel sogno, poi il sogno non va nel flusso che, deve andare, no. che vuole andare? Che no, deve andare. quello che ti serve a te è lo stato ipnagogico, capito? Non il sogno vero e proprio. Lo, perché ti serve questo? perché però, però il sogno va da sé, cioè nel senso, va da sé, c'è cioè, un inizio, una fine, invece nell'ipnagogico, come si chiama, sei te che lo crei, No! no. Eh, no che non crei te. E infatti perché ti dico che ti serve lo stato ipnagogico? Perché è uno stato di ipercreatività. Mentre questo qui normale, no? Diciamo, in realtà tutti i, gli artisti, ma non solo pittori, eh, scrittori, ma addirittura musicisti, eh, cantanti, tutti, tutte le persone che hanno a che fare con l'arte, se tu ci parli un po', ti diranno che... Le vere opere d'arte che hanno fatto nella vita, l'hanno fatte sotto ispirazione. Non l'hanno fatte perché ci hanno tipo pensato, no? eccetera. La canzone giusta gli è arrivata perché ce l'avevano, capito? Eccetera eccetera. Da dove arrivano? Da questo. Dallo stato ipnagogico. In realtà te non puoi fare arte vera con lo stato ordinario della coscienza. La devi spostare la coscienza, capito? Certo. Quindi... Spostarla, diciamo, proprio nei sogni ti può essere utile per analizzare delle cose, no? Quindi, per esempio, se esempio assurdo, se scoppia la bomba atomica, come sarà il mondo? Allora lo fai nel sogno, è meglio che se tu lo fai nella realtà, no? E puoi veramente vivere queste cose oggi si, vengono, sono conosciute. Soprattutto nel mondo dell'ipnosi, dell'ipnoterapia. Alla fin fine, con tutti questi studi di qui di là, fanno quello che gli sciamani già facevano. No? millenni di fa, cioè inducono il sogno indotto, e quindi la persona può vivere nel sogno presente, quindi consapevolmente, può vivere nel sogno quello che vuole, e questo perché è molto utile nell'ipnoterapia, perché ipnosi terapia, perché la persona può vivere i traumi, sì. e li può vivere dieci volte. Cavolo, trauma, bravo, il trauma, brava, il trauma tra una volta, due volte, tre volte, poi ti viene a noi anche a te, cioè praticamente lo superi, capito? E, e per il cervello vivere davvero la cosa o viverla in questi stati non fa differenza, capito? Se, se, ah, sono... se puoi fare diversi outcome, diciamo, in questi, in questi, in questi come si chiama? di questi, sì. questi stati esattamente con questi traumi. quindi questi stati diciamo sono stati proprio quasi proprio di sogno vero però sono come dicevi te gli ipnagogici però in cui te decidi cosa succede quindi non sono già più gli stati artistici degli artisti questi qui di cui ti sto parlando dell'ipnosi terapia è, è come fosse lo stato ipnagogico però Completamente congelato, cioè nel senso che tu induci completamente il sogno e aspetti come ti risponde, aspetti come... Però non siamo più nel mondo degli artisti. Aspetta, aspetta praticamente queste cose sono... Te fai... Praticamente ogni volta che... Finché ti non risolvi questo trauma, questo psich. Te li fai... Come si chiama? Come si chiama? Fai diverse... Mh, lo rivivi diverse Quindi, volte. Poi, però con le soluzioni tipo... Sì, infatti viene usato... Bravissima. Infatti, a parte i traumi, questo viene usato infatti dal problem solving. Eh, problem solving. E infatti qui non siamo più nel reame degli artisti, siamo nel reame dei geni, cioè geni umani, sì. quelli che vengono chiamati geni, tipo Einstein, eccetera, Tesla. Perché sono geni? Beh, prima di tutto perché avevano delle capacità intellettuali che le altre persone non avevano, punto. Ce le puoi avere nella fisica, ce le puoi avere nella eh. matematica, ce le puoi avere addirittura nella musica, perché nella musica puoi essere un artista musicale, è un conto, un genio musicale alla Mozart è un altro conto, capito? Cioè non è detto che l'artista sia anche il genio, l'artista quindi è ispirato da questo Stato ipnagogico che ti servirebbe a te per scrivere il libro horror, capito? Il genio, invece, è perché ha raggiunto con la coscienza questo stato di iperintelletto, capito? Quindi non sei più nell'ipercreatività, in cui la fantasia è libera e te la osservi, no? Sei nell'iperintellettualità, nell'iperintelletto, quindi hai la capacità di intelligire le cose per esempio con una formula matematica in un modo diretto ma sono entrambi sia lo stato artistico che lo stato genio chiamiamolo di genio sono entrambi stati diversi dall'ordinario certo quindi è giusto quello che dici cercare perché se tu vuoi scrivere il libro horror è giusto che tu ti ispiri a, un, a dei sogni perché lo dovrai sognare sto libro prima o poi perché se no non viene capito però quindi Diciamo, lo stato ipnagogico è quando tu, per esempio, non ti consiglio di farlo la notte questa cosa, perché la notte il corpo inizia... Perché non si deve fare la notte? Perché la notte il corpo inizia a mettere su le droghe Ti droga. Ogni notte il corpo mette su dei processi biochimici e ormonali per cui tu puoi dormire. Se, se, se uno scienziato ti analizzasse il biochimico, no, ma si sa, la pineale si attiva, cos'è la pineale? Una ghiandola, e i gli ormoni nel sangue cambiano, le endorfine, no, e le ossitocine, sì, sì, tutte sì. le cose, tutti i valori cambiano, e infatti guarda una persona che dorme, Però poi paura, è perché... morta quasi, sì. guarda la persona che dorme. Sì, sì è cambiato qualcosa fisicamente, non solo che dice vabbè sogna, no, biologicamente è cambiato qualcosa, perché il corpo butta delle droghe vere e proprie, anche allucinogene, anche, <ride> cioè le droghe migliori il corpo ce le ha dentro di sé, certo. non, non è che sono fuori, infatti quelle fuori perché funzionano? Perché agiscono... Proprio in corrispondenza con le droghe che tu ha già hai dentro. Che fuori, anche dentro, capito? E per questo ci sono delle scienze molto, molto alte e segrete perché sono pericolose che vengono chiamate la scienza dei veleni, però non veleni per morire in realtà, capito? Perché ci sono delle tecniche proprio che tu puoi fare corporee per cui il corpo inizia a produrre quelle droghe, capito? però non vengono dette perché sono tecniche così dirette, capito, che fatte dalla persona che non è preparata, ti portano a fortissimi squilibri, così come portano gli squilibri anche le droghe, sì, sì, sì. le droghe normali, Ho assunte, capito. LSD, eccetera, a una persona che non è preparata ti portano a squilibri, certo. ma comunque è interessante che ogni notte il corpo ti droga, è così, è, è, è biochimicamente vero, capito? Quindi... Ecco perché ti dico, non si dovrebbe fare, anche i surrealisti non lo facevano la notte prima di dormire, capito? Perché è come se tu ci avessi tutta una marea contro di te, <ride> contro la tua presenza, diciamo, no? no? io poi ho paura che... cioè, nel... Quando tu sogni, sogni questo, no? Questa cosa che tu sei, praticamente, Invece se te, te lo, diciamo, induci... In realtà, ecco, in realtà... Non fa più come quello... Giusto, come però... Dice? In realtà, capisci bene la differenza. Non stiamo parlando della creazione di una stanza mentale. No. Lì inizia a essere nello strato intellettuale di cui ti parlavo, capito? Ma anche nello stato intellettuale, sai come funziona? Te crei la formula fisica, proprio la crei in una lavagna, sì, sì. e aspetti la risposta della formula. E guardi cosa le succede. Cosa si aggiunge, cosa si toglie. È così che... Che funziona la verità dei geni, capito? Accedono allo stato di coscienza che in realtà tutti gli umani potrebbero, cioè intellegire con le cose. Cioè, nello stato artistico. Mettiamo questo video in loro. No? Sì, è che non è lo stato dei geni, è lo stato artistico. Ecco, in questo stato artistico è uguale. Non ti credere che sia o che sarà una creazione mentale tua. Perché è chiaro: te crei una creazione mentale, è quella lì. Quindi, dov'è? il nuovo dove è che no, non c'è infatti non stiamo parlando di creazione mentale stiamo parlando di accedere allo stato ipnagogico come si fa ti metti a un tavolino ti metti in una stanza dove sei sola tranquilla chiudi gli occhi inizia a respirare in maniera più pesante no come quando si sta per dormire inizia a fare le stesse cose ti auto dormi, ti auto dormi. però okay. è anche meglio che tu stia seduta invece che in piedi, capito? Puoi usare anche il cucchiaio. <ride> Usavano anche la sveglia, dopo 5 minuti suona. Ah, quello mi Sì, no, infatti no. ti dà una brusca... sensazione. Eh. <ride> e com'è che, com che si fa? Tu praticamente devi solo sprofondare con la coscienza. Quindi, man mano che sprofondi, te ne vai dallo stato ordinario. Non è che puoi sprofondare e dire, eh, ecco, aspettaci da far mangiare, aspettaci da fare quella cosa, aspetta. cioè, te ne distacchi da tutto. Sprofondi come se tu dovessi addormentarti. Però, mentre stai sprofondando, con la tua curiosità, stai attenta a tutto quello che puoi captare, anche minimo proprio. Devi andare a caccia, capito? Allora vedrai una minima immagine, un'altra minima immagine, Un'altra minima. Se te fai questa cosa aspettando che una trave ti caschi in testa, non ci riuscirai mai. Perché questa è una caccia dell'attenzione, capito? Quindi tu devi essere al contrario. Ecco perché si dice i mondi sottili. Perché per riuscirci, te devi riuscire a essere sottile, capito? Come si fa a essere sottile? Si fa in questa maniera, cioè non aspettando di vederti il castello che ti casca addosso, e allora dici ho visto qualcosa. No! Vedi uno sprizzo minimo di forma geometrica? Fermala lì, fermala, eccola, l'ho vista Poi, vedi, no? Un piccolo linea, cosa è? Seguila, seguila, potrebbe... Un pungiglione, di cosa? Di un'ape, eccola, no Pungiglione di una mosca, fermala, F capito? Questa è la cosa importante, fermare le percezioni che vedi E questa è la caccia, capito? In questo modo, essendo sottile, cioè molto attenta, in realtà, è questo, a tutto quel che succede, a un certo punto accedi allo stato ipnagogico, cioè un'immagine dopo l'altra. Perché non si vede? Perché l'uomo non è cosciente? Perché sono troppo veloci, in realtà. Quindi P si dovrebbe fare prima il training con, delle, con le no, con quei forme geometriche che te le tieni nel... Vi sono, diverse tecniche, vi sono diverse tecniche per agevolare questo per esempio chi fa meditazione vera tipo un'ora al giorno dopo, però dopo tanto tempo in realtà, dopo anni ha contatto con lo stato ipnagogico e riesce tranquillamente a stare nello stato ipnagogico e non, gli, non gliene frega niente, non gli serve va avanti ma per essere più veloci sai come si fa? si prende e ci si va cioè non importa fare preparazioni su questo Ma se non, ti, non riesci a fermare, non, non è possibile non che non riesci, perché se non riesci oggi, riuscirai domani, in 3, 4 giorni tutta la tua percezione, capisce la tua volontà di farlo, capito? Cioè, è un retaggio umano, in realtà, capito? È una capacità percettiva che tutti ci abbiamo. Non è che te la devi conquistare in realtà, è proprio lì, a mezzo passo di distanza, capisci? Tutto Basta volerlo fare però Sei una persona che non ha mai fatto questa cosa È chiaro che dici non ci riesco, non ci riesco Certo, quando mai le tue forze le hai dirette a fare questa cosa 15 minuti al giorno? Quando mai? Ma se uno fa questa cosa 20 minuti al giorno Ti garantisco che non ci riesci dopo un mese Ci riesci dopo qualche giorno Se non subito è la prima volta Perché... È pratica questo, te lo garantisco, tu ci vai direttamente, non c'è da fare preparazioni, capito? Quindi, qual è la, il discorso? La tecnica che tutto quello che riesci a captare fermalo e poi vai avanti, come se fossi distaccato da quello che vedi. Perché se tu ci entri troppo dentro, ci fantastichi, ci fantastichi, ci Sì, cioè, vai in un modo. Ci devi andare piano piano a un certo punto riuscirai a vederne tan tante di queste immagini, ecco che sei nello stato ipnagogico. Cosa puoi fare a questo punto? Puoi dare una direzione, quindi mantenere il flusso ipnagogico, o te ne vai e quindi vai più profondo e quindi le immagini smettono, però non sei più nello stato creativo, per esempio vai nello stato intellettuale di cui parlavamo, che è superiore in realtà. Ma stando tenendo il creativo, cioè accettando le immagini irrazionali che verranno Perché potrebbe venire mezzo cavallo, mezza foglia di quercia Ecco perché non le accettiamo, perché sono irrazionali Qualcosa in noi dice, Ca cavolo è, non può essere, non può esistere Se tu riesci a stare un attimo ferma e semplicemente Ah, come le immagini lì, un colore così un... Sì, esatto eh, Allora tu accetterai lo stato ipnagogico. Lì, rimanendo in questo stato creativo, ricordati che in questo stato tu sei ipercreativa. Quindi non hai più la creatività normale delle persone, ma hai 10 volte di più creatività, capito? Ecco perché è proprio lì che troverai il materiale che ti serve. Come si fa? È molto semplice. Quando sei nello stato ipnagogico, abbiamo capito cosa vuol dire, tu inizi a dare una direzione. Non è che crei le cose, dai solo la direzione. Quindi, per esempio... Lascia tutte le cose che cioè le cose che non mi interessano Sì. metti quello che non mi interessano. Per mi esempio, sempre. sai come si fa? Pensi, pensi all'horror. O libro o film, cosa vuoi fare? Libro o film? Pensi a un libro horror. Basta, la, lasci, che, lasci che questo sia libero. Però inizi a pensare a un libro horror. E quindi l'unica cosa che tu dici è una cosa che fai quasi col petto, no? E dici, allora ok, c'è tutto il mondo, bene, ora, libro horror. E guardi con curiosità cosa sta succedendo, capito? Vedrai tante immagini, tante immagini, tante immagini, ti arriva la creatività, capito? Una cosa ti piace, la segui un pochino di più e ti si crea la storia. Ah sì? Sì, perché a quel punto te sei nello stato ipnagogico. Quindi ecco perché te mi dici, ma abbiamo controllo sulle immagini, come si fa? È proprio quello che invece ti serve. Quindi non che sono frutto dello stato ordinario di coscienza, sono frutto di un'ispirazione, capisci? E sì. ti viene la storia, ti viene, esattamente la storia ti viene. Tu tuoi dialoghi eccetera. Eh certo, se, perché è come se tu la segui, quindi a questo punto sei un pochino più brava, sì. perché non solo cacci la percezione, la fermi, la fermi, la fermi, la fermi. Ma continuando a questo modo tu segui una specie di preda, come fosse una gazzella, no? La segui fino a casa e quindi hai capito tutto il viaggio che ha fatto. È uguale per perché un lì. Ma cose si anche poi riprendere se ti fermi a metà ti poi riprendere. Sì, però... perché tu diventerai sempre più brava. Ricordati che nei mondi sottili, una volta che sei stata da qualche parte, ci puoi ritornare. Una traccia. Sì, bravissima, bravissima, c'è la traccia. È proprio così, <ride> è così. Quindi ricordati che questa è una possibilità percettiva dell'uomo, cioè accedere a uno stato di ipercreatività. È come uno stato straordinario, extraordinario. No, perché è un viaggio interiore. Questo non, non ti sei staccata, dalla... È, è, è come se fosse uno strato di questa realtà che c'è sempre, però è più sottile. Siccome te sei grossolana, non lo stai percependo, capito? però c'è sempre, io in un attimo adesso potrei dirti tutte le cose che stanno accadendo nel mio stato ipnagogico, poi io non ci vado quasi mai perché non mi serve, in realtà poi è tutto materiale, quindi che te frega, vai avanti, però se tu vuoi fare no? questo, è chiaro che accedere allo stato ipnagogico della coscienza è proprio quello che ti serve, cioè lo stato in cui ricevono ispirazione tutti gli artisti, capito? perché lì la creatività è... 10 per, non è più la creatività solida, capito? È, è, sei nei regni della fantasia Chi ha mai detto che nei regni della fantasia non ci si può muovere a volontà? Chi queste cose non le sa